ciao a tutti oggi prepareremo il pesto di prezzemolo il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa gli ingredienti sono parmigiano reggiano nocciole sgusciate e tostate aglio prezzemolo fresco sia le foglie che i gambi lavati olio extravergine di oliva pepe nero e basilico diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10 aggiungiamo le nocciole l'aglio e il pepe. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Adesso aggiungeremo il prezzemolo sia i gambi che le foglie. il basilico e l'olio. Chiudiamo con il coperchio e il misurino. Rimuoviamo il misurino, posizioniamo la spatola e azioniamo il bimbi per 30 secondi. A velocità 7, spadolando. Il pesto di prezzemolo è pronto. Trasferiamolo in un contenitore. Pesto di prezzemolo. Ideale per condire la pasta o guarnire crostini. Grazie e alla prossima ricetta.